Perché mi viene l'idea di registrare mentre sono per strada? È ovvio che c'è casino. Ok, la storia di oggi è questa. Pensavo che potrebbe essere un ottimo giorno per mostrarvi un altro tipo di allenamento, che è un allenamento basato sui percorsi. Ma che cosa significa percorso? Significa due o tre o più movimenti, insomma, messi in successione in modo da formare appunto un percorso. È un po' come quando si impara una nuova lingua. Prima si scopre il significato e si imparano tutte le parole singole, e poi si provano a fare le frasi, ecco, uguale. Quindi se nel percorso riusciamo a combinare più movimenti e a fare dei percorsi, si parla quella lingua lì. È un po' come una verifica finale. Se si riesce a mettere insieme delle frasi, tecnicamente stiamo padroneggiando le nostre abilità. Quindi oggi vediamo come va. Ovviamente cercheremo di farne il più possibile e quando si è soddisfatti di uno si passa a quello dopo. E via così fino a che non mi stufo! Questa è la spatti oggi piena di sali scendi, di un sacco di muri carini e poi c'è questa zona di qua che oggi vedremo di sfruttare. Credo, dipende. Perché c'è proprio il sole a picco e fa un sacco di caldo. Quindi vediamo come la situazione si evolve. Intanto cominciamo a scaldarci. <ride> Ovviamente anche il riscaldamento di oggi sarà solo di percorsi. Così da entrare subito nell'ottica di fare un sacco di percorsi. Quindi adesso mi do un attimo. Cerco di ricordarmi tutti i bei percorsi che ho fatto qui negli anni per selezionare i migliori con cui scaldarmi. Caldo oggi, comunque, grazie al caldo di oggi e alla bicicletta, sono già caldo e ho già trovato un altro percorso che voglio lavorare. Quindi adesso inizio a provarlo. Solitamente si pensa che per perfezionare un percorso bisogna correre al massimo. Molto spesso non è così. In questo caso devo diminuire la velocità in modo tale da rendere tutto più fluido e bello. Proviamo a fare sto 360 che lo dico e poi non lo faccio mai. Quindi vediamo come viene. Già che questo percorso mi piace, è venuto fuori bene alla fine. Prima di cambiare facciamo questo test. Bala! Ok, non so come sia venuto, ma se lascio la GoPro ancora un po' al sole penso che si fonda. Quindi mi sposto nella speranza di trovare un po' di ombra per poter filmare senza far esplodere questa GoPro. Molto meglio. Uh, questa è la zona che ci interesserà adesso Voglio riuscire a salire di qui Arrivo sempre tanto così dal bordo finale Quindi cercherò di sfruttare questa ringhiera Griglia? Grata? Come volete chiamarla Per poter salire più in fretta Caspita non si vede nulla pro bilanciati Oh, Molto meglio Il muro è scivoli... Scivolino Il muro è scivolissimo come si dice? Ah sì, il muro è scivolosissimo, le mie scarpe sono liscissime, ma riuscirò a farlo. Se aggiungo il pezzo di sopra è meglio spostarmi in una posizione migliore. lassi magari, potrebbe anche andare meglio. Lo sto facendo un sacco di volte perché sono maniacale e non mi accontento. voglio fare perfetto. Forse è il caso di cambiare. Ok, quindi cambiamo. Torniamo di là in mezzo al sole e a muri bianchi, quindi rimarrò accecato, lo so già. Volevo farlo tutto a un piede, ma oggi proprio non riesco. In parte perché sto iniziando ad essere stanco. Il caldo sta facendo la sua e ho finito l'acqua. E in parte perché i muri sono bianchi, e non riesco a vedere bene. Cioè, mi accecano, ho capito, e non mi fido ad arrivare con un piede. Serve solo più allenamento. Oh. Ok, credo di aver trovato l'ultimo percorso di oggi che sarà un po' più facile anche se in realtà sto trovando dei pezzettini che mi potranno mettere in difficoltà lo stesso quindi ve lo mostro anzi vi mostro io che provo finché non lo faccio Mi piacerebbe andare più veloce ma ho paura che... ho paura di ammazzarmi oggi quindi la prenderò così, farò quest'ultimo percorso molto rilassato, molto tranquillo. Ho scoperto che in quest'area qui posso mettere meno piedi, quindi lo farò. E forse lì invece che step-volt-step-volt andrò di monkey-step, giusto per renderlo un attimo più uniforme. Tutto dipende da come atterro qua coi piedi, adesso me lo studio e vediamo cosa succede. Ok, riposo un attimo, riprendo fiato, immagino di bere dell'acqua e ricomincio. è ufficialmente quel momento della giornata in cui non posso più permettermi di farli di fila devo proprio aspettare manca così poco comunque non è più veloce fare il monkey là perché arrivo con i piedi opposti quindi mi sa che lo chiama meglio lo step bolt, perché il mio lato predilige step bolt. e quindi fa quello Non sono per niente soddisfatto. Non riesco a farlo come voglio. Questo è un chiaro segnale. Sapete cosa significa? Significa che dovrei smettere. Ma sono cocciuto e quindi un altro po' di volte lo voglio fare per capire se è veramente stanchezza o se sono proprio incapace di sistemare questa linea. Troppi passi qui. Tre sono troppi. Però mi fanno stare più tranquillo. Allora, io lo proverò un altro po' di volte. Voi, invece, vi spostate da un'altra parte per vedere un'altra angolazione. E come viene, viene. Se <ride> cioè, non sto così vicino. È tutto in contrasto perché c'è l'ombra qui. <ride> che disastro! Stava per parcheggiare proprio qui. <ride> Però è stato super gentile. Meno male. Questo significa, ragazzi, che non bisogna perdere più tempo. Devo fare queste ultime due o tre prove e poi è finita. Ho finito. Va bene ragazzi, guardate, oggi è stato difficilissimo concentrarsi Il caldo, la mancanza di acqua E il fatto che in realtà abbia deciso all'ultimo secondo di venire ad allenarmi Hanno reso l'allenamento più interessante Non sempre ovviamente da un allenamento se ne esce con qualcosa di effettivamente concluso Dove per concluso intendo movimenti o passaggi o percorsi Che ci soddisfano al 100% e che ci fanno dire sì è andata così e andava bene non poteva andare meglio anzi spesso quando ci si allena succede che non si è mai soddisfatti al 100% ed è un po' la costante del parkour non essere al 100% sempre soddisfatti quindi siccome sto cercando di fare dei video sinceri e genuini che mostrano la nostra disciplina a 360 gradi penso che questa sia una buona lezione da portarmi a casa oggi e cioè che ero semplicemente molto in difficoltà per tutta una serie di motivi che ho elencato e sono riuscito a comunque trarre quello che potevo da oggi a proposito di 360 Neanche oggi ne ho fatti tanti anzi ne ho fatto uno solo una volta che capirò se mi piacciono veramente da inserire nei video allora probabilmente lo studierò seriamente se no lascio stare più avanti va bene ragazzi adesso inforco la mia bicicletta e me ne torno a casa grazie del vostro tempo grazie di essere stati con me fino alla fine in questo allenamento particolarmente curioso oserei dire e ci vediamo al prossimo allenamento yo Bizarre.